Ciao, sono Marco e sono al termine di una corsetta fantastica in questo posto meraviglioso e durante questi due passi di defaticamento voglio consegnarti, voglio darti, gli ingredienti per realizzare una vita da sogno. Sì, esatto, una vita da sogno. Innanzitutto c'è da dire che sono pochi ingredienti ma tutti molto molto importanti, tutti, nessuno escluso. Quindi per realizzare una vita da sogno devi avere un sogno, esattamente devi avere un sogno, a questo sogno eh, devi dare poi una spinta per realizzarlo, ok, però prima di tutto devi mettere una scadenza a questo sogno per farlo diventare un obiettivo, altrimenti non è un obiettivo, non è un sogno, è un'illusione, una volta messa la scadenza pianifica una strategia per riuscire a raggiungere la tua meta entro un arco di tempo ben definito quindi pianificata la strategia devi fare azione, un'azione massiva, incontrerai degli ostacoli? Sì, esatto, e una volta che hai incontrato questi ostacoli devi avere la giusta flessibilità, usare la giusta flessibilità per aggirare ogni ostacolo, perché è un po' come se tu eh, metti sul navigatore eh, un indirizzo da raggiungere, bene, a quel punto trovi dei lavori sulla strada, che fai? Torni indietro? No! Dice al navigatore di trovare un'alternativa, tanto per dirne una, ok? Quindi, flessibilità per raggiungere la tua meta e poi la perseveranza, assolutamente. Sono questi gli ingredienti che ti occorrono per realizzare una vita da sogno, ma fondamentalmente prima di tutto devi avere un sogno. Ricordo che tanti anni fa quando, come si chiama il cantante, Vince Sanremo Giovani, Fabrizio Moro se non sbaglio. Quando vinse Sanremo giovani, lui disse, io sono fortunato perché avevo un sogno. Non ha detto che era fortunato perché ha realizzato un sogno, ha detto di essere fortunato perché un sogno lui ce l'aveva. E guarda che se tu vai a interpellare la maggior parte dei ragazzi di oggi, ma anche uomini fatti e finiti, sogni non ne hanno più. Non hanno sogni da realizzare. Questa è la cosa più sbagliata di tutte. Devi avere un sogno prima di tutto. Il primo step è il sogno il desiderio di raggiungere questo sogno viene poi successivo, ma tu devi averlo il sogno, ok? Quindi pochi ingredienti, tutti molto molto importanti, direi fondamentali. Mi auguro di esserti stato utile, di aver perlomeno stimolato un pochino la tua fantasia, se sei lì lì per intraprendere il tuo viaggio verso la tua meta, il tuo obiettivo, mi auguro che tu voglia prendere a consiglio il consiglio che ti ho dato come un buon incipit, un buon inizio per poter fare i giusti passi, per realizzare la tua meta, il tuo obiettivo. Non mi resta che salutarti con un abbraccio. Ciao.